I segreti del pilota, la verità sulla scomparsa del volo MH370 Ciao a tutti, sono PirataRB2000 e oggi voglio parlarvi di uno dei misteri più grandi della storia dell'aviazione, la scomparsa del volo MH370 della Malaysia Airlines. L'8 marzo 2014, 239 persone si imbarcarono sul volo MH370 diretto a Pechino, ignari del fatto che sarebbe stato l'ultimo viaggio della loro vita. Il volo aveva a bordo 227 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio, tra cui il comandante, uno dei piloti più esperti della Malaysia Airlines, e il giovane primo ufficiale Farid, che effettuava il suo ultimo volo di addestramento. Circa 10 minuti dopo il decollo, il volo ebbe l'ultima comunicazione con la torre di controllo, quando il comandante dette la buonanotte, Malaysia 370. Da quel momento in poi, l'aereo scomparve misteriosamente e non fu mai più ritrovato. Da allora, sono state fatte numerose ricerche e indagini per cercare di capire cosa sia accaduto al volo e ai passeggeri a bordo. Ma fino ad oggi, il mistero rimane irrisolto e la scomparsa dell'aereo continua a essere uno dei più grandi enigmi della storia dell'aviazione. Inizialmente, le ricerche si concentrarono su una parte del mar cinese meridionale tra Vietnam e Malesia, ma in seguito all'analisi dei segnali radar, si scoprì che l'aereo aveva virato a sud-ovest circa 40 minuti dopo l'ultima comunicazione con la torre di controllo. Ciò significava che il volo MH370 era ancora in volo quando scomparve dai radar. La zona di ricerca venne spostata nell'oceano indiano, ma le ricerche si rivelarono molto difficili a causa della vastità dell'area e delle profondità delle acque. Inoltre, ci furono molte controversie riguardo alla gestione dell'emergenza da parte delle autorità malese e vietnamite, che causarono ritardi nelle operazioni di ricerca. Le teorie sulla scomparsa del volo MH370 sono molteplici e spesso contraddittorie, ma una delle ipotesi più accreditate è quella del dirottamento. Secondo questa teoria, l'aereo sarebbe stato dirottato da qualcuno che era già a bordo e si sarebbe diretto in una zona remota dell'oceano indiano per poi essere fatto sparire. Fino ad oggi, non ci sono prove concrete per supportare questa teoria e la scomparsa dell'aereo rimane uno dei misteri più grandi della storia dell'aviazione. La ricerca dell'aereo fu complicata dal fatto che l'area in cui si supponeva che si fosse schiantato era vasta e remota, e con la profondità dell'oceano che è oltre i 4.000 metri. Ci vollero diversi mesi per trovare i primi resti del volo MH370, quando un frammento di ala fu trovato sulla spiaggia dell'isola di La Reunion, nell'oceano indiano occidentale, nel luglio 2015. Altri resti furono trovati su altre isole e spiagge della regione. Nonostante gli sforzi di ricerca intensivi, il relitto principale dell'aereo non fu mai stato trovato, e il destino dei 239 passeggeri e dei membri dell'equipaggio rimane ancora un mistero. La scomparsa del volo MH370 è diventato uno dei più grandi misteri dell'aviazione nella storia, suscitando teorie del complotto e intense discussioni tra esperti e il pubblico. Anche perché, è stato scoperto un cambio di rotta dell'aereo, che ha insospettito tutti, sembrando che il pilota stava cercando di evitare i radar. Ciò ci riporta alla teoria che il pilota abbia deliberatamente deviato il volo verso sud, dove c'è molto meno traffico aereo e quindi meno possibilità di essere intercettati. Inoltre, questa zona è nota per essere molto remota e difficilmente raggiungibile, questo sarebbe il motivo che potrebbe aver reso l'aereo molto difficile da intercettare. Purtroppo, ci sono ancora molte domande senza risposta. Perché il pilota avrebbe voluto causare questa tragedia? Fu solo un atto di follia personale o c'era un motivo più profondo? Era coinvolto qualcun altro? E soprattutto, dove si trova l'aereo? La scomparsa del volo MH370 rimane uno dei misteri più grandi della storia dell'aviazione, e probabilmente lo sarà per molto tempo ancora. Non tutti sono d'accordo su questa teoria. Alcuni esperti ritengono che sia stata un'azione terroristica, anche se non si trovarono prove, e non ci furono mai rivendicazioni. Molti parenti delle vittime sono convinti che ci sia qualcosa di più dietro questa scomparsa e continuano a chiedere verità e giustizia. Ad oggi, nonostante i continui sforzi di ricerca, il relitto del volo MH370 non è mai stato trovato. La scomparsa del volo è un ricordo doloroso per il mondo intero, una tragedia che ci ricorda che la sicurezza aerea è un tema di fondamentale importanza. Nonostante tutte le ricerche e le indagini, non è ancora stato trovato alcun indizio dell'aereo o dei suoi passeggeri. Molti esperti e ricercatori ritengono che la responsabilità del disastro sia stata del capitano Zaharie, ma non ci sono ancora prove concrete per confermare questa ipotesi. La scomparsa del volo MH370 ha avuto un impatto duraturo sulla sicurezza dell'aviazione civile e ha portato a una maggiore attenzione sulla necessità di migliorare le tecnologie di localizzazione degli aerei. Molti esperti sostengono che la tragedia del volo MH370 avrebbe potuto essere evitata se ci fossero state tecnologie più avanzate per tracciare gli aerei. Ecco, quindi, le principali ipotesi sulla scomparsa del volo MH370 e le ricerche che sono state condotte fino ad oggi per cercare di risolvere questo mistero. C'è ancora molto da scoprire e da indagare, ma ciò che è certo è che questa tragedia ha sconvolto la vita di molte persone in tutto il mondo. Se sei interessato a scoprire altre storie e misteri simili a questo, ti consiglio di iscriverti al canale YouTube, del piratarb RB2000, dove ti terrò aggiornato su tutte le ultime notizie e le ricerche in corso sui casi più intriganti e misteriosi. Inoltre, se vuoi avere accesso a contenuti esclusivi e approfondimenti sulle mie ricerche, ti invito a visitare il mio blog e a seguirmi sui social, dove potrai entrare in contatto con me e con la mia community di appassionati di mistero e di indagini. Non esitare a iscriverti e a seguirmi per non perdere neanche un aggiornamento. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima! Ciao a tutti! piratarb RB2000 Se sei un youtuber emergente e vuoi far crescere il tuo canale, ti invito a iscriverti al nostro gruppo. Qui ci aiutiamo a vicenda condividendo consigli, strategie e supportandoci a vicenda. L'unica regola per partecipare è di impostare la privacy pubblica del tuo canale e di inserire il link nella descrizione in modo che gli altri membri del gruppo possano vedere e commentare il tuo contenuto. Siamo una community aperta e accogliente, quindi non esitare a unirti a noi e a far parte della crescita reciproca dei nostri canali YouTube. Ti aspettiamo, il link del gruppo lo trovi nella descrizione del video.